Andiamo a Sorrento che sicuramente non ha bisogno di presentazioni Appena arrivati ti lascia senza fiato perché è così bella come la vedi anche nelle foto Ma c'è qualcosa a Sorrento che vale più di tutto ed è l'accoglienza dei sorrentini E poi c'è lei che parla da sola Questo è Johnny, questa è la sua Ford Focus RS che è veramente un diavolo, un diavolo assorrento. Mario Monti, come ti sto Fritti di zucchine e zucchine ragazzi. Va bene, e... giusto. Ciao. Ciao, ricordo. C'è guerra. C'è guerra. Va bene, mangiare abbiamo mangiato. Adesso basta. Voglio l'RS. Inseriti, vediamo quanto è permissiva la macchina. Subito ti dico che sound, ragazzi. Scarico originale? Scarico mongoose artigianale direttamente dall'Inghilterra. Mm. E impianto frenante. Impianto frenante, impianto completo anteriore a P-Racing: quindi pinze, dischi, tubi in treccia, tutto quello che c'è. Pastiglie ds 111 Ferodo. Assetto. Assetto Billstein Club Sport su specifica Mountain. Quindi. Qualcosa di originale ce l'ha? Uh, oddio, l'estetica. L'estetica originale? L'estetica originale, a parte qualche adesivo, ma roba di cavolate comunque per il resto totalmente originale di estetica vano motore, caro, cosa abbiamo combinato di bello? Eh, cosa non abbiamo combinato? <ride> allora, partiamo da aspirazione completa, diretta, quindi filtro a cono completo, eh, iniettori ovviamente maggiorati, radiatore acqua, radiatore olio, intercooler con alette in carbonio, eh, un po' di tutto quello che c'è bisogno per fare 400 cavalli. E quando lasci il gas, eh. giusto due bottarelle. Sente io questo suono qua ma non è solo io eh. cioè, tutto il mondo lo adora eh, ma è normale il 5 cilindri in linea okay. della Ford con, insieme a quello là dell'Audi è qualcosa di bellissimo Il 5 cilindri suona bene in Su linea in linea 2005 2005 Turbo con Turbo K16 che è immenso praticamente Qual era la 2003? La 2003 è la RS MK2, MK3 Ah l'ultima, allora, giusto, questa esatto. è la MK2 lmk 2 è il secondo modello del 2010 Ok Questa qua soprattutto Trazione anteriore, differenziale autobloccante meccanico di esatto, serie di serie, esatto La turbina invece l'hai tenuta originale turbina Per un discorso di affidabilità? Esattamente, un discorso di affidabilità ma anche un discorso di guidabilità Perché andare su di turbina vuol dire dover aprire il motore alla fine quindi ho preferito tenere il turbo originale e tirarla su di elettronica comunque turbo originale mappa alla centralina esatto. hai un po' di lag rispetto a quando l'hai presa originale? beh sicuramente perché avendo montato l'impianto di scarico completo ho perso qualcosina ai bassi fra i 2000 e i 3000 ma oltre i 3000 giri è un aereo Sì, ma non mi sembra che chissà quanto tu abbia perso decolli Ah, esatto, okay. è come essere un po' a Ciampino, no? Un po' a Fiumicino. <ride> come poi, facciamo a digerire quello che ci siamo appena mangiati? Facendo due curve e Oppure... un po' di cavalli? <ride> poco impressionante frena bene api racing è sempre stato un chiodo fisso io su tutte le auto testa. che ho avuto è stato sempre solo Happy Racing. da impianto frenante ok adesso ho sentito che l'elettronica inseriva un po perché in effetti ero col volante bello carico mm -hmm provò a dare gas in uscita e ho sentito ha tagliato che un, po'. un pochino ma giustamente vabbè ma ci sta ci sta siamo a gomma fredda così primo approccio prima volta su sta macchina un bel bolide un bel mostro non va male eh? johnny perché non c'hai l'accento napoletano voglio dire perché lavorando con tanti altri ragazzi persone di tutto il resto dell'Italia diciamo da lunga tendi un po' a perdere sei il professionista che di la vita vibra è viva la sento che quando sali in macchina ti regala emozioni dal sì. momento in cui l'accendi al momento in cui la spegni ti diverti sono sorrisi che ti stampa ad ogni accelerazione ad ogni... ecco tira delle cannonate <ride> altro che se le tira ero convinto che dal 2002 in poi le automobili sportive perdessero un po' questo fascino graffiante, ruido, meccanico old school e invece no Ce l'ha, questa ce l'ha, ce l'ha ed è molto molto più civile di quanto possa essere la mia Subaru Addirittura Beh sì, però qua Il problema è quando vai Oh, ma c'ha una coppia bestiale, quanti newton fa questa? Sono quasi 600 newton metri Ah, ecco perché Ah, giusto due, dentro! Quasi oh, 600 Nm di coppia per una macchina che originariamente sviluppa 305 cavalli. Esattamente Che è stata portata dopo il tuo intervento, o meglio quello del tuo meccanico, a, a 400. circa 400 Esatto 400 Che si sentono Poi quanto è cattiva esteticamente, Mamma. quanto è proprio bella Quando mi hai inviato le foto, stavo godendo That, smiles, that, smiles, that, smiles, that smiles gonna, be, gonna be, the end of me la situazione anteriore tende ad avere un po' di sottosterzo, un oppure... po' di sottosterzo, ma molto gestito dal differenziale autobloccante. Mm. È impressionante come a volte ti tira proprio verso l'interno, cosa che non fa su tante altre macchine. È ecco, quel bello del differenziale meccanico invece di quello elettronico. Senti come sbatte il differenziale, eh, sbatte sì. Questa è una di quelle cose che mi fa proprio arrapare. Questa di base è una macchina che è stata concepita per fare il mondiale Rally. Si sente il DNA. Sì, eh? Sì. Mi colpisce davvero tanto la trazione anteriore così efficace. Eh, c'è da dire che questa qua all'epoca quando è uscita era la migliore trazione anteriore che c'era in circolazione, nonché la più potente in circolazione. Controllo disinserito. Adesso sei tutto tu. Sotto stesso, appena cioè, No, eh. no, no, appena la ruota grippa, fa presa, fa presa ti riporta dentro. È eh, il bello di questa trazione. Io la prima volta che l'ho guidata divertendomi è stata a Positano, eh, nelle curve, ed era impressionante. Ti tirava con un po' di sterzo e acceleravi, boh, le gomme erano nuove di pacca, ti tirava all'interno. Era qualcosa di spettacolare. l'assetto Bilstein, devo dire sai che ho la sensazione di avere un fucile in mano? sì, belle cannonate che tira ma anche come entra, esce dalle curve e poi che sound ha divertente sta macchina è superiore, poi rapporto qualità prezzo divertimento, alzo le mani <ride> è il pacchetto completo senti senti, senti. sei pervaso Nell'abitacolo da questo rombo Il rombo Io. Lascio il gas Tutto di motore, Suc niente di elettronico. Succede, eh? succede tutto qua dentro Ti scatena una serie di sensazioni meravigliose I brividi Sì Madonna, si è alzato davvero tanto il livello generale Questa mi piace di più perché sento quella, quella... del VRC Sì, questo mm. sapore meccanico Questo sapore cattivo, old school Sento il rally in una trazione anteriore, il che mi galvanizza, e poi come suono mi dispiace per tutte le BMW, ma qua siamo su un altro pianeta: il 5 cilindri. Ma infatti, tu mi dirai fine... che, che cavolo di paragone è? No, no, c'è da paragonare. Se tu pensi all'Audi 4 alla Gruppo B, che aveva un 5 cilindri turbo, alla fine un po' ricorda, eh! magari un po' da lontano perché questa qua è una Ford, però se ci pensi, alla fine siamo lì, eh prezzo di questa? allora quando era nuova era fra i 35 e i 40 capito? <ride> full option, optional parliamo eh quanto hai speso se, se posso chiedertelo? allora la per macchina fare lo... tuning ok per il tuning ho speso circa penso siamo sui 15.000 fondamentalmente a sorrento cosa succede? niente che bagno Ricordate le cartoline, quelle esposte fuori da un'edicola, quelle che oggi ricevono in pochi? Beh, Sorrento è la regina delle cartoline. Sembra essere stata dipinta ora. Il mare che luccica, i tetti colorati, le maioliche, tutto perfettamente disegnato a perfezione. In lontananza poi l'ultima pennellata fresca è quella del Vesuvio che guarda fiero il golfo. Persistente è l'odore dei limoni che si mescola con quello della salsedine. Il colore giallo è quello del sole. Mica si trovano limoni così in altre città. Come non si trova facilmente il calore, la generosità e l'empatia dei suoi abitanti. L'importante è mangiare bene e stare bene. Ho conosciuto persone bellissime che mi hanno aiutato e fatto sentire a casa. Sorrento, come prima, più di prima, tamerò. Va come un missile. Tu mi devi lasciare un bel like e ti devi iscrivere a questo canale adesso. Mi raccomando, ci vediamo alla prossima! Ciao! Ma dov'è la macchina? Eccola qua, Matteo. Parcheggiata qui. Tutta per te, TCI.